Ciao a tutti oggi prepareremo la caponata di zucchine il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono zucchine olio extravergine d'oliva salsa di pomodoro sedano cipolla capperi aceto zucchero uva sultanina mollata pinoli sale pepe e olive verdi salate Andiamo il via alla ricetta Iniziamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Triniamo sul fondo del boccale la cipolla. aggiungiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti 120 gradi, velocità 1. Posizioniamo la farfalla e aggiungiamo le zucchine che abbiamo già tagliato a pezzetti. Condiamo con il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, con l'anti-orario a velocità soft. Aggiungiamo il sedano e facciamo proseguire la cottura per altri 3 minuti, sempre a 100 gradi, con l'anti-orario a velocità soft. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi, sempre con l'antiorario a velocità soft. Aggiungiamo le olive. l'uva passa, i capperi, i pinoli, lo zucchero e l'aceto. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo cuocere per 12 minuti 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. A questo punto verificate la cottura delle zucchine ed eventualmente prolungate di qualche minuto. Assaggiate e verificate sia il gusto per quanto riguarda il sale che il pepe. La caponata di zucchine è pronta, trasferiamola in un contenitore. Caponata di zucchine, vi consigliamo di consumarla fredda. Grazie e alla prossima ricetta!